Meters è una rete di collaborazione fra città e regioni metropolitane. Coinvolge partner di diversi livelli, tutti legati alle aree metropolitane ed è un'occasione di scambio e di collaborazione eh, per eh, affrontare le sfide che oggi le città metropolitane si trovano ad affrontare. In Metters si possono incontrare esperti che operano sul territorio, quindi persone direttamente responsabili degli stessi temi con cui, eh, da cui apprendere e a cui insegnare. Noi abbiamo proprio discusso insieme di questi temi perché di fronte a quello che sta succedendo ci siamo chiesti eh, quali sono le sfide e la, la prima risposta che ci siamo dati è che Oggi abbiamo più bisogno che mai di cooperazione, abbiamo più bisogno che mai di lavorare insieme e eh, la rete sta investendo molto sul futuro. La pianificazione è fondamentale per aiutare lo sviluppo e per aiutare uno sviluppo sostenibile ed equilibrato e inclusivo, quindi uno sviluppo di qualità e le, la possibilità di scambiare esperienze è veramente importantissima, oggi più che mai, perché è più difficile di prima.